Ciao brava gente allora oggi facciamo un piccolo tutorial divertente non so a quanti di voi manca campo minato ma a me manca tantissimo non c'è preinstallato in Windows 10 è un casino allora oggi immaginatevi la situazione un bel monitor magari state usando la televisione un 50 pollici vi sedete in poltrona dove di solito guardate i film e ovviamente non ti porti la tastiera dietro poi magari in tanti casi hai collegato il portatile alla televisione quindi ci ricolleghiamo al video dove ho fatto vedere come attivare la dettatura vocale in Windows 10 che in questo caso viene davvero comodo. Eh, oggi la userò semplicemente. Per vedere come fare per impostare il computer in modo da usarla vi metto il video nella scheda in alto e comunque il link in descrizione. In descrizione troverete anche il link di questo sito se volete andare a colpo sicuro. Diversamente se volete giocare un po' con la dettatura vocale, potete fare come faccio io adesso Allora io la dittatura vocale l'ho già impostata, sono sulla mia poltrona, immaginatemi eh, Voglio giocare a campo minato Quindi cosa faccio? Vado a cliccare su questa su questo, su quest icona che mostra il disegnino della tastiera Si apre la tastiera a schermo Attivo il microfono, adesso non l'ho ancora attivato Dal momento che attivo Dico le parole che voglio cercare su Google. Ah, qui così mi dice che l'ultima cosa che ho fatto non è stato selezionare un campo dove si può inserire il testo. Quindi in caso di questo errore, eh, meno male che l'ho fatto così vediamo un caso particolare, clicco dove può essere inserito un testo, poi attivo il microfono. Campo minato gratis online. Ecco, vedete ha scritto quello che ho detto quindi io sono con, con il mio mouse wireless in poltrona e ho scritto agevolmente a schermo quindi adesso mi, met, mi metto in una posizione di cercare quindi cerca con Google clicco qua qua come vedete il colore è diverso perché io sono già andato su questo sito ma comunque vi metto questo collegamento in descrizione clicchiamo qua e ci troviamo dove c'è il gioco. Allora qui c'è altra roba, c'è un video magari di dimostrazione, non lo so, io l'ho guardato, non l'ho guardato. Qua è aperta la mia ultima partita, però avevo già fatto un upgrade, perché se voi andate su questo sito, vi trovate in questa configurazione qua. Quindi partite da un livello base. Allora, alziamo di un livello, giusto per divertirci un po'. Ci sono 40 mine, adesso vediamo. Per chi non sa le regole di campo minato, nei primi passaggi le dirò chiaramente. Quindi praticamente se io clicco qua, ok, allora, cosa, vuol dire, cosa vogliono dire questi numeri qua? Vogliono dire quante mine sono contenute. Prendiamo in considerazione quest'uno qui, ok? Allora, 1 significa che in questa casella... Nelle, c nelle caselle adiacenti si trova solo una bomba, difatti qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua c'è, qua non c'è, qua non c'è e qua non c'è, quindi ci sono 3 più 3 6 più 1 e 1 2 fanno 8 Ogni, ogni numero dice quante, quante bombe ci sono nelle caselle adiacenti. Quindi se, questo, se qua c'è uno e l'unica casella che non è scoperta in questo momento è questa qua, significa che la bomba è qui. E schiaccio il tasto destro. Quest'uno è soddisfatto da questa, quest'uno è soddisfatto da questa. Questo due, Questo due, le caselle adiacenti sono queste. Ok? Quindi inevitabilmente se qua ce n'è già una qua ci deve essere la seconda. Poi questo 3 dice che ci sono tre bombe nelle caselle adiacenti che sono queste. Quindi una, due, l'unica altra opzione è questa. Questo 2 è già soddisfatto da questa e da questa. Quindi inevitabilmente qua non c'è. Quest'1 è già soddisfatto da questa, quindi qua non c'è. Qua non c'è ah ecco beh abbiamo visto una cosa se tu hai un dubbio tipo ad esempio eh, prendiamo qualcosa di più certo quindi qua inevitabilmente è questa e la metto però se non sono sicuro con un secondo clic sul tasto destro posso mettere il punto interrogativo e rimandare la decisione a dopo non è il mio caso quindi di nuovo tasto destro e pulisco eh, qui c'è un 1 che mi dice che di sicuro qua c'è questo è soddisfatto, questo è soddisfatto questo 2 l'unica possibilità che, avere, che ha di avere due bombe vicine è che ce ne sia una qua quest'uno è già soddisfatto da questa quindi qua non c'è quest'uno l'unica casella adiacente che ha è questa quindi questo 2 mi dice che 1, 2 è soddisfatto in queste due non c'è la bomba infatti si sono aperte quest'uno mi dice che qua c'è Quest'uno è soddisfatto quindi qua non c'è Adesso proviamo a entrare qua sotto Quindi questi uno tutti messi così dicono che qua c'è la bomba Adesso comincio a accelerare, le regole eh, ve lo spiegate quindi andiamo avanti Quest'uno è soddisfatto quindi qua e qua non c'è Quest'uno è soddisfatto quindi qua non c'è Questi uno mi dicono che qua c'è Quest'uno è soddisfatto quindi qua non c'è Quest'uno mi dice che in queste due non c'è. Quest questo 2, 1 e 1, 2 è soddisfatto, quindi qua non c'è. Questo 3, l'unica possibilità che ha di averne tre intorno sono queste, quindi qua e qua c'è. Questo 4, 1, 2, 3, l'unica altra opzione è questa. Questo 2 è soddisfatto da queste due qua, quindi qua non c'è. Questo 1... Mi indica che nell'angolo c'è questo mi dice che è soddisfatto da questa qua quindi qui e sotto non c'è quest'uno l'unica possibilità è questa questo 2 le uniche possibilità sono queste quindi 1 e 2 e c'è questo 3 1 2 e 3 è soddisfatto quindi qua non c'è poi entriamo di qua quest'uno è soddisfatto qua qua non c'è quest'uno inevitabilmente qui questo è soddisfatto da questa quindi qua non c'è questo 2 può solo essere qua quindi qui c'è questo 2 è soddisfatto da queste due quindi qui così c'è e soddisfa anche l'altro Qui c'è un problema perché 1, 2, 3, 4, 5 Quindi questo 4 qua non mi dice niente su come andare avanti qui Però questo 2 mi dice che può avere questa e questa per soddisfarsi Questo 2 è soddisfatto da queste due quindi qui non c'è Allora Entriamo, ogni volta che ti trovi di fronte a dover giocare d'azzardo in campo minato bisogna spostarsi Quindi quest'uno ce l'ha qua 1 mi dice che qua non c'è questo 2 mi dice che è soddisfatto quindi qua non c'è uh, vediamo un po' 1 è soddisfatto quindi qua non c'è questo 3 l'unica possibilità che ave di avere 3 bombe è 1, 2 e 3 questo 2 è soddisfatto da queste due quindi in questi 3 qua non ci sono bombe e di difatti si sono aperti questo 2 è soddisfatto da queste Questo 2 è soddisfatto da queste Quindi in queste tre qua non ci sono bombe 1, 2 e 3 Questo 1 mi dice che qua c'è Questo 1 mi dice che 1, 2, 3 e 4 caselle non hanno bombe Questo 1 mi dice che qua c'è Questo 2 mi dice che le uniche due possibilità sono questa e questa E qui ci sono le bombe Questo 2 è soddisfatto quindi qua non c'è Uh, e eh, adesso entrare qua dentro è un problema. Vediamo un po' come fare. Questo 3 ha ah, 1, 2 e l'unica altra opzione è questa. Questo 3 è soddisfatto da 1, 2 e 3, quindi qua non c'è. Questo 2, questo 2 è soddisfatto da questa e questa quindi qua non c'è. Quindi questo 4, 4 l'unica possibilità che ha è 1, 2, 3 e 4. E idem questo, specularmente. Questo 3 è soddisfatto da 1, 2 e 3, quindi è la controprova, poi non c'è. Questo 3 qui, 1, 2, l'unica altra opzione è questa, che soddisfa anche questo 2. Questo 3 qua, 1, 2 e 3, è soddisfatto, quindi qua la bomba non c'è. Andiamo più su. Quest'uno mi dice che qua c'è. Quest'uno mi dice che qua non c'è. Questo 2 e questo 2 mi dicono che qui c'è. Qui siccome c'è un 1 e ce l'ha già qua, qua non c'è. Quest'uno qua mi dice che è soddisfatto con questa, quindi qui in queste tre la bomba non c'è. Allora. Qua boh, è un ragionamento già complesso Non ho voglia di farlo Entriamo da qui Qui c'è un 1 che dice che qua c'è Qui c'è un 1 che dice che qua c'è Questo 2 è soddisfatto da queste Quindi qua e qua non c'è Questo 3 L'unica possibilità che, avere, che ha di avere tre bombe intorno Sono 1, 2 e 3 Quindi qua c'è Questo 3 1, 2, 3 è soddisfatto Quindi qui e qui non c'è Questo 2 L'unica possibilità che ha è questa e questa, e quindi qua c'è la bomba. Questo 1 siccome è soddisfatto mi dice che in queste tre non c'è la bomba. Qui c'è un 1 e qua c'è la bomba. Qui c'è un 1, è soddisfatto, quindi qua non c'è. Qui c'è un 2 che ha solo come unica possibilità questa e questa. Quindi le bombe sono lì. Uh, entriamo da qua. Questo 2, l'unica possibilità che ha è questa. Quindi così c'è l'uno e conferma quest'uno è già soddisfatto da questa quindi qua non c'è vediamo un po allora qua è un casino qua forse tocca andare di fortuna vediamo un po eh, si sì. altre soluzioni non ci sono proviamo un po' a vedere questo 2 potrebbe essere questa questa o questa Quest'uno potrebbe essere questa, questa o questa Quest'uno potrebbe essere questa, questa o questa Ah, eh, si entra da qua Questo 2 l'unica possibilità che ha sono queste Quindi qua così c'è la bomba Questo 2 è soddisfatto, quindi qua non c'è Quest'uno, l'unica possibilità che ha è questa Questo 2 ce l'ha già e qui vinciamo il gioco Notate come cambia l'icona qua Ecco, abbiamo vinto il gioco, l'abbiamo finito. Bene, eh, ovviamente non, non credo che molti di voi siano arrivati al fondo per vedere, però se siete arrivati al fondo avete visto un pochettino come fare. Cioè, è quasi, una volta che capisci come muoverti, è quasi impossibile non finire campo minato. Non lo finisci se ti va di sfiga, che all'inizio clicchi per aprire e clicchi subito su una bomba. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, eh, non so se sono riuscito a farvelo notare, però la comodità della dittatura vocale apre nuovi orizzonti nel modo di usare il computer, perché basta collegare un, un laptop o un fisso a una bella tv metterti in poltrona con un mouse wireless, tu clicchi in un campo di inserimento del testo, dici a voce cosa vuoi scrivere e sei a posto, non hai bisogno anche di una tastiera wireless. Ciao brava gente, alla prossima!